Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e siamo tornati su Vai Eh sì, lo so sto riprovando Siamo tornati su SLS Allora in questa nuova parte faremo, faremo il, baseball. il baseball Allora No, mm. è vero Allora Siamo quasi alla fine del nono Inning Ah, si. Sì, e sì. adesso tocca a te battere, ecco il lancio, colpisci la palla facendo la volare lontano. È un fuoricampo! In questo baseball, classico per ness sarai tu a controllare ogni azione, la potenza della battuta, la velocità del lancio, i colpi le basi rubate il doppio gioco. Il doppio gioco? Sei un doppio giochista. Mi sono tutte le tue abilità in un patch contro l'amico, il Rolls fila contro la CPU. Io contro te, ovviamente. Sì. C'è cioè, proprio tutta l'atmosfera che serve? Ehm. Uh, a parte l'autore di hot Dog. Ah uh, wow. <ride> allora non ci gioco, è brutto. Negli odore. Uh, sì. Devi premere. Sì, lo so. Ok. Uh, il tuo team. Okay, uh, io io scelgo. guarda. Io prendo A. Prendi Y. No, no. A e Y. Beh. Un attimo, un attimo. Non so nemmeno a che cosa serve sta roba Oh madonna! Ok um, A, P Amo, eh, Volevo fare una cosa così Io, io tiro Cosa? Ecco no. A, A per, uh, per lanciare o tirare E poi B per il, mm. doppio gioco Vai <ride> Palla foul! No, no, no. Out. Sei out. Ma perché la prende così? Foul. Ecco, lo sapevo. Palla foul! <ride> Ti ricordi? Sì. Ma dai, ma perché la prende così? Non lo so. È un po' strano. È un po' stupido. Almeno non l'hanno presa. E non è palafoglio. Vabbè, non sei out. <ride> Almeno doppio, dai. Safe. Non so perché lo fa in continuazione. Non smette mai di dire safe. Alle volte dice safe, safe, safe, safe. Eh. Eh. Oh yeah, looking good. Ma dai, stavi lì. Salvo. Oh yeah. Questo è Mancino. No. Sì, abbiamo capito. Lo so che sono Salvo. Vai. Ma come? Strike. Come facciamo una averla colpita? Non lo spieghi Non lo so. Vai. Un gioco per il nes non credo che sia tanto bene. Ah, eh sì, vabbè, sembra giusto. Quando oh, voi no, yeah. Oh yeah! <ride> Ma che schifo, nemmeno <ride> l'aria ha lasciato! No, no. Out! C'è India, yeah. ok. Non, ho fatto, non avete fatto nessun punto! che <missima> <missima> <missima> mi correva qua ah, ah, ah. sono troppo bravo io con i lanci si si dici ma dai mi è andata addosso <ride> <missima> vale lo stesso secondo me <missima> Mi si è bloccata, ma non la, non la lancia. <ride> Vedi oh, <ride> Vedi, alle volte si blocca la, la, la, la mazza. Non è giusto. Ecco. Ah. No, è strike. Ecco, ma non la prenderai mai. <ride> ma che devo fare? Ah. Cosa? Non l'avrei presa mai? Vabbè. Non uso più sta strategia. Ecco, strike. Out. <ride> ah! Sì. Mamma mia! Siamo. Ora, siamo non c'è messo niente a farti fare il calcio. Sì, vabbè, ma siamo 0-0, comunque. Vai, vola! Vola! Vola! Non atterrare in mano! Vola, bravo! sì, vola! Si! Sì. Come ha fatto? Corri, corri bro! Uh -huh. Out! Come out? <ride> non lo so ma cosa? dove <ride> per... è andata? Full. è normale, ti è andata all'indietro <ride> vai corri bro, corri vabbè proprio sbruscevano Manco uno strike fall Mamma mia che tiro! Questo video è molto interessante! Ho fatto una base, ho fatto Fa base. Yay! Sì! sì L'abbiamo sì. capita! Sì! Se sì. l'ho sì. capito! Quattro volte l'ha detto! Perché questo è distorso? Mi sento storto. Aia. Lui non è distorso. Cioè lui non è mancino. Ecco, ti sei bloccata la, la mazza. Me la prenderei di sicuro. Vai. Ah, ah. Vai, corri, corri, corri, corri. Out, no. Change, infame. Mm. Daccia. questo gioco sono rarissimi i, I ball che su cioè quando, quando la tua palla arriva eh, troppo, troppo lontana dal raggio d'azione del, del eh, battitore tipo non lanci troppo spesso no, sono impossibili non hai capito in questo no. gioco non si possono proprio fare Eh sì ma anche se va fuori dalla, dalla mia portata No, ti, è comunque strike, non è ball Vai prendila, prendila, prendila così è fuori Olè Ma perché? Non è salvo, usce Non mi ha fatto manco safe non mi ha detto, non mi Out, detto vai fuori Perché? La devi, la devi ritirare, la devi lanciare a un altro ah. tizio Quel tizio là che sta davanti a me Ball Ah, come è successo? Non l'ho visto. Strike. Come, sa? Ma come? Cosa è successo? Smettila di, di, di lanciare la mazza così. No. Ecco, vedi, proprio quando l'ha messa, ho avuto uno strike. Lo ho, ho smesso, ho avuto uno strike. Oh, yeah. Looking out. Fuori. Dai dai. Facciamo un punto. Let's go. No, no, no, no, no. Sì. Out! Change! Terzo inning, sul nove. Mamma mia! Uhush! Sì, un po' di più! Safe! Save! Save! Save! save. No, quattro volte! No, Smettetela <sussurra> sì, <svetti da>, di <sussurra> però! No, sbagliò! Right. 3! Salvo! Salvo! Salvo! Bye. Salvo! <coughs> Ma you don't say out! Che succede Perché stanno andando in... via? Ah! Perché è out! Vai, corri bro! Corri, sì! Doppio! Dai, prendila! Valla! Prende! Non è doppio, non c'è mai doppio qua. Perché allora in Wii, in Wii Sport c'è? Cioè? Boh! Come funziona? Non lo, so. non lo so, manco io so come funziona il baseball. Sì, avevo capito, l'ho detto sette volte, non lo smetti so più. Ah, forse devo premere io, boh. <ride> eh, no, no, ma succede pure a me. Mentre gioco da solo. Mm. Ecco, siamo mm. ancora 0-0. Che bello. It's so interesting, sto sport. 64, oh no. String Mi è andata addosso, è fuori portata da me! Non è fuori portata, lo puoi prendere visto che è addosso a te! L'ho presa perché si era bloccata! Al, no! Yeee! Yeah. Wow. Le palle, figlio io lo prendo sempre Baffinissimo! Baffinissimo! Baffinissimo! Baffinissimo! Baffinissimo! Baffinissimo! Baffinissimo! Baffinissimo! Baffinissimo! suoni, Baffinissimo! Baffinissimo! Baffinissimo! Baffinissimo! run, run, run, run, run, run! Baffinissimo! Run, run. Baffinissimo! Ok Arena. Ha attraversato un tizio run run run run run run run run run lo dice run run run Marco non devi dire parolacce Cacchio non è una parolaccia Non hai detto cacchio, lo so io che cosa hai detto Run! Eh no. E tu non devi parlare in inglese Perché i bambini non lo sanno in inglese E se lo facciamo family friendly è proprio che ne sai? vedere ne sai se sono bambini i nostri spettatori? Vai! No! Credo eh. di sì visto che sono dai 18 ai 20 anni bambini mettono tipo 18 anni e qualcosa del genere per il loro account di youtube si sì, e come fai a sapere che sono bambini per forza? beh perché sono tutti di 18 e 20 anni si sì. uh -huh. lo posso sapere dalle statistiche di youtube non mi interessa e poi li facciamo family friendly proprio per farli vedere i bambini si sì. sì, ma non è detto che sono per forza proprio Ahaha. Però devono essere godibili al bambino. Quindi non parlare in inglese. Oh! Mamma mia. Oh, se io sono scomparso. Polverizzato. Si è ucciso. Oh! Ti rendi conto? 13 minuti. Full. Per forza. No! No! Corri, corri! Sì. Mi lancio a voi! Mi ero bloccato per tre secondi, ma ho vinto! Sì. Che lancio era tutto dritto! Salvo! L'ho detto solo una volta, miracolo! per me! <ride> Aui! Ah, out! Change! Perfetto! Ok, non siamo nemmeno a metà, eh! No, siamo a metà! No. Ci sono nove inning! Appunto, non siamo a metà! Perfetto! Siamo sì. al quinto inning! Dai, io devo vincere! Wow! Siamo 0 a 0, quindi nessuno sta vincendo. Io sono salvo però adesso, quindi ho una probabilità. No! Ora sei out! Però almeno quell'altro lì ce l'ha fatta. Quest'altro qui non ce la fatto. Io non so perché quello non ha camminato, idiota. Boh. Perché ti stai spostando? Come fai a spostarti? Perché se ne sta andando quel tizio? Il tuo lanciatore se ne stava andando. Si stava avvicinando. Beh, lo ingrandisco perché è stranissimo. Cosa? Il tuo lanciatore si sta spostando di pizze e di pizze. che sono io che lo muovo. Come fai? Eh, Ma dai! Vai! Sì! sì. sì. Che si l'ho fatta! Un punto! Safe, safe, safe, safe, safe! No! Grande Anton! Che è? Ma non sei. Non sei poche Perché Antonio? Che c'entra? Forse si chiama Antonio? No, non è vero. Allora, dove vieni il soprannome Tons? Ma non è Antonio, infatti. Lui non si chiama Antonio. Si Oppure chiama? sì, non lo so. non <ride> mi ricordo E comunque non era un riferimento a quello. Ma come altro? La palla! <prena>. <ride> Wow! Wowie! No! Prendetela! Idioti, perché vi spostate? Muoviti, lancia! Safe! Safe! No, l'ha detto solo una volta, peccato! L'ha detto due volte. I miei si muovono! Ah, si è non è meglio visto che la prendo per forza. Wow! 100 metri allora... Ah. Vabbè, 100 metri allora fa come schifo. Io 100 metri li faccio in 5 minuti. Sì! Vedi, perché muoio quando out. sono out? Perché sì, muori perché ti uccido. Ti, ti, mi suicido? Uh. Ti senti deluso, Ho deluso la mia famiglia. E la mia squadra. Vai, e prendila Sì. No! Out! E nemmeno quell'altro lì c'ha ha fatta. Perfetto. Siamo 1-0 e siamo al sesto in Inning. Inning. Prima. <sussurra> Ma come? Oh no. Che fai? Un attimo. So che si può fare un'altra cosa. vabbè, facciamo stare. No! Mannaggia! Io so che si può lanciare a quei tizi. Come che... fa a prenderla così? Boh. Ah, Dia Change! Ma come? hai fatto 3 out intanto stai vincendo tu eh guarda cacchio ti mettono ma tu continua a premere oppure che fai? sto premendo continua a premere oppure ti hai premuto 4 5 6 7 nuovo record <ride> no anche prima l'ha fatta 7 <ride> sì, proprio 9 km orari. Out! Out! <ride> 101 km al Ma perché metri? Non è che chilometri. MPH! fa meter spar hour, cioè sì. metri all'ora. Ah. Metri orari. Vedi? Si è mosso Ah ecco. Bene, bene, bene, bene. ecco è morto Mi è morto il tizio bene, bene. Io mi sto muovendo Buon per te <ride> <ride> E, e ero troppo troppo e preso, preso da, dal mio movimento Un movimento sexy Ciao! Ah no! Good boy! Out! No! Sei <laughs> morto! Good boy! Oh no! It wasn't a good idea. I think I will go from this shitty. Oh no! No! Ha <laughs> ha! Run for your life, Mario! Run for your life! Oh yeah, good job eh, Quello resta così E eh si sì. solo, solo i tizio lì vestito in Vai corri Ma mamma mia quando... Ma mi sfighi qualcuno a fare come si fa il fuoricampo qua Io l'ho fatto Come? Boh Go. Perché, sì, no. perché ti muovi sempre in avanti tu? 3, 4, 5, 5! Oh yeah! Blocchi giù! Hai corda! No, corri. non è il mio pallafall! Perfetto, perché vai! chi ci arriva lì! Nessuno <ride> sta <ride> lì! Solo per me. Ti lì. prego non dirmi che ora change, perché mi manca un giocatore solo. Aspetta. Come fate se, cioè, se non sei out? E, e, uh, sì, un punto <ride> Come hai fatto ad avere un punto? No, non l'hai avuto Come hai fatto ad avere il punto? Era out! Lo so, per quel giocatore lì, ma per gli altri no E ho fatto un altro punto Perfetto Yay! Luigi Sì, sì Oh non li abbiamo calpestato, questo è il nuovo record. Aspetta, non l'ho ancora finito, buono, ne faccio un altro. Corri Mario, sì, corri, vai. Perché Mario? Sì, non è sì, Mario. Sì, sì. E siamo a quattro punti. Sì, ho capito. <ride> Guarda ancora, quanti giocatori ho. <ride> Mamma mia, vai. Riesco a farne un altro di punto? Vieni sì. che è un altro giocatore. Lì ci stanno tre tizi. Un altro giocatore. Vai. Ecco. Cosa? Non lo so. Si può fare, però. Non so perché si può fare. Dice tutt'altro salvo e basta. Ah, quello è il doppio gioco, mi sa. Eh! Vai! Forse Già la. Magica. Si! Un'altra punta a me, sono a 5 mamma ma non avete le mani voi? scusa che. che come fate a non, non prenderla? sta a 2 mm di lavoro è un gioco per il nesso, ok? run run ring, run run run run run run run run run run run no run, change, stavo andando così bene 4 siamo a 5 eh? 5 a 0 bush ciao ciao! No. Vedi va tutta dritta Non è che fa un effetto tipo di volare No eh? Ma 23 minuti Di sta roba uh -huh. L'ho lanciata benissimo dai, dai, dai muoviti ma perché non si muove Out S S sì. lì non si muove Si è tagliato una gamba <ride> Che cacchio fai con B si fa il doppio gioco. Ah, ah, ah. non serve a niente. ha sbattuto contro lo schermo, hanno infranto la quarta parete, signori. Oppure, era solo scelta una telecamera e ha sbattuto contro <ride> la telecamera. Muoviti, arriva, bravo. For la palla che è buona <ride> forse oggi farò solo un punto questo video qua dura troppo lo so dura tipo vediamo qua poco più di una, di una puntata lunga di e madonna perché perché lo devi passare a lui? passa a lui non so come funziona il oh, mio giocatore gi è morto mm. mi hanno ucciso un giocatore ne avevo tre Palafol! No, no, ho sbattuto a terra, avrebbe, avrebbe già dovuto sbattere a terra. Cosa aspettate? <ride> si stanno i mobili come due ciproni. Perché la passa lì? Ma che ti devo dire, sono tutti scimilosi. <ride> Se questa non è palafol! Palafol. Ciao ciao! Ma perché non prendono? Sì, un punto! Wiiii! Safe! Safe! Safe! Safe! Ti prego, chiudiamo qua! No! Santo vinto ormai! Abbiamo quasi finito! Oh mio dio! che ti è sentito quel rumore acuto cos'hai che non va muoviti le gambe di pasta frolla ce le hai se dovessi prendere io una palla farei due petri al, al millisecondo guarda <coughs> come si sta muoviti. proprio tu stai vincendo si sì, sto vincendo io quello ti quello secondo te. Un 5. Ah, strike. Ciao! Oh Madonna, ma perché sono così Sono rin... rincretiniti sono. Sì! Pure questo qua è di cretinito! Io farei infiniti punti fino a quando non faccio out. Ciao, ciao. Ed è un pareggio. Sì, si pareggia. Prendetela. Madonna mia, ma cosa. Smetti, andiamo a il turno di... Ti sto. Mm, proprio, se arriva il tuo turno. Secondo me dovremmo chiudere qui. Out. Change. Allora, dicevi... Secondo me dovremmo chiudere qui. Dai, è troppo lunga la partita. No? Eh, perché sto vincendo, è vero. No. E fa Ah no, è out. Perché è out? No. Perché è morto il tuo tizio, basta che è morto. <ride> Ci muore il tizio è out. È illegale uccidere un tizio. Ma perché posso così? Così. Perché c'è stata una bottiglietta. Perché ti muovi così? Sì, sì, sì. Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... arriva Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Ma... Come fai a non essere FOL? E Perché si, si sono.. Si sono fermati quelli! Muovetevi! Uno si era seppellito per un certo momento! L'ho <ride> <so, non> visto! Prrum! 4 5 Quando muovi, eh! No! Stai! Sì. sì, lo sappiamo! Go, go, go, go. Io, io, mi devo spiegare perché... change No, adesso mi devi spiegare una cosa tu. Perché cavolo? Quando... Eh... Ah, perché quando... Eh... Quando tiri la palla? Quelli... Eh... Quelli si stanno. Boh. Ma poi non è che dici vedono dove va la palla per, per muoversi la. No! Loro vedono la palla e basta! Si fermano! Cioè cos'è che non.. Guarda, si sono pure giunicciate là! Boh! Ma c'è senso sto facendo volte! Perché metti pausa? Io non ho messo niente! Muoviti! No! Perché vai indietro, il tizio! Perché vai indietro, out. Ah. Ho preso il volo, out subito. No, era bruttissima Ho imparato a glitcharvi da solo la, la racchetta, lo so fare. Cioè, come? Se lo premi. non lo devi tenere premuto tanto, di devi premere solo una volta così. Ah <ride> Sono morto. <ride> Ti ho ucciso con tre strike, che è raro questo gioco. Nessun punto per Corri, mm -hmm. bello, corri! Prendi, prendi, prendi! lancia fatica! Yeah. Prendi, prendi, prendi, lancia out! Oh madonna! Oh, ma, ma come si può? Oh, i punti perdisi. mo non li fai più! Corri, corri, corri, mm. prendi, prendi, prendi, sì. launch out! Nope. Vinto! Vabbè, io non, non li faccio muovere. Ma è indipendente da quanto da quanto premi. Io, io spammavo. Non so ah. no. Se salvo, lo sappiamo! Lo sappiamo! <totipo> poi, ok, uno strike e eh, sei sì, finito! Sta bottiglietta! <totipo> <totipo> tu ti metti lì va! Corri, Corre, corri, corri, come corri, come se... Sì! Oh, no, sì, sì era la, è stata la sua Parienza. ultima battuta Ok, devo fare i punti, mo. Non li farò mai più. <ride> Iniziamo bene. Oh, pefowl. Pre. Ah, ah, ah. Prendi la ca No. Sì, sì, sì. Non devi dire parolacce Non ho detto parolacce hai detto cacchio. No. Ho detto cacchio. Sì, sì, proprio. Che cos'ha che che sono come a te? Strike. Oh, si dice burp! Lo, so. lo fai sottovoce e poi dici burp. Ora lo devi censurare, non lo so... Oh, no, la prenderò da un altro video, il burp. Tipo per un secondo si farà una musica... Ma come la prendo quella palla? Si farà una musica strana, tipo di Mario 3D World. Per tre secondi. Che ne sai che l'ho fatto in termini world, un brutto? E ho detto burro. Nell'ultimo video l'ho fatto. No, io l'ho fatto, non tu. No, no, anch'io. Ma quando? Tu non li fai il burpo. Sì, sì, io li faccio. Era fuorissimo, la tua portata a mano non detto. E lo so! Succede sempre. Guarda, ma mi va addosso! Che non la faccio a prendere? La devi colpire quando è ancora lontana nessun punto per te oggi Ma cosa? mi dispiace Tacos oh, vabbè Tacos 007 tanto Tanto, diciamo, parità meglio parità che vinci tu out. out fine partita guarda c'è un tizio mm. sotto, sopra il culo nero sì, che... l'ho visto <ride> sta cadendo nel buco nero della porta no! ferita. ok è mm. finito ok chiudiamo ok quindi questo era il baseball oh mio dio che fatica 34 ah. minuti abbiamo Finiamo, ciao aspetta, aspetta abbiamo fatto 4 video, siamo finiti. Ok quindi niente ci vediamo alla prossima parte di SLS Il, okay. il classicissimo. Alla prossima Ciao Il primo gioco di Mario Ciao